Panna, che cosa conterrà? Boh, non lo so, c'è cioè qualche file di script, vediamo che cosa ci ha creato. Okay. Se bisogna... Dove va? Dove va? Dove va? Dove Adesso lo faccio. Sì, adesso lo faccio mesi... n'az Pietro! Appar bağlass ma è un salio E io so a butt A faccio account dove c'è roba Porto Porto di due. Io però sono un... Io però Io però sono... No io, perché sei zoom Perchè sei Io questa cosa per... si... Allora, abb... No, ma se questo... È Ho brutto il Papà quello che Non capo... Mm. Passo Basta, ok. E se io pago, stanno Mi questo. è Ma che è No, ma Gabriel, questo. vi Down, dove si a questo? Due, dove si dà a questo? Due, dove si dà questo? Oh, ma lo so! Lo so, lo so, lo so! Ma lo so! No, guarda che posto ho... Grazie a te! Guarda che lo so! Se ho oh l'iphone non più cos'è l'altro cos'è l'altro che Sopra, sopra... Non farò niente... Pocca spacca, amico. Sodoco. Molto. Mmm. Mmm. Mmm. Mmm. Mmm. Mmm. Allora, cosa che zio dovrebbe fare. Buongiorno. La situazione è Vedo che lo scan, vedo. C'è battery. Cosa è qua? Tale Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Cosa? Sì. C'è un buon video. E che bilancio c'è Cosa ZBA? Cosa Come ho messo? Pesava tua, ma per io vado a caldo. No, che verasco. Va bene, va ma si affatto a vediamo se mi It's a good thing. It's It's Non so Oh mio si chiama Snap... ma cosa c'è E io ti di Grazie. Mm. Uh, no, è vero. So, dov'è lo No, tu boss. Dov'è il crappino? No, no. Dai. Dai. A verde, a blu, mi dà tutto bene E Mm-hmm. <laughs> Certa Metà il figlio Mettaggio Che A Elttiva Assessi No, no, che succede? fare no, fa fare finendo Fa fare fine in Pazzento. Mmm. Paziente. Molto 800. A, A parte No. Ma cosa si è Non si sta. Non no, si sta. e porca sta... sta... Non si sta... Non Non <sussurra> ci <sussurra> Trap. posso video quick golf face 少し捨てれるでされ No. Spacco No, è che sei bruttissimo Vado a le stelle Non potaste non mi crascia Lo buttano No, che si mi cerca, mi sprodo. Che si è Spacco tutto. Spacco tutto. e abbiamo vivendo 20 минут. Ma vai E se E vedi che questo è il mio caso. Se vuoi che sia ma perché tutto? No, grazie, grazie, una grazie, questo è grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, Y va, y no, che sei No, che Va, nuts. Millions, mails, it is a good symbol. It is a block. Beautiful, not the ballers. Oh, gosh, it's super. it's it's it's it's Bocco! Cosa si possa? Se si possa? Uh, adesso è pancato tutto, vedono E vito, clicca! E vito, clicca! Non ci stoppa! Non ci se Non ci stoppa! Non ci stoppa! Non ci stoppa! Non ci Io c'è il water non il water man. Questo sì è il Questo è Ну, да не это. Ну Ma ti sponno ma... フォーメは Oh, il master! Eh, come il... Come il master? No! No! No! No! Grazie a tutti. ma io ho detto che questo, è Aspetta, ma che Questo è il mio pieno Cosa che qui mi ha adesso? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, strangol. Non le prende le prende il cuore. Le prende il Oh! Non mi ha detto che Un ha detto che No. <laughs> mm -hmm. oh. <laughs> E' un po' di sopra, dai, Ah, quale finisci io?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 Porto d'Otto Porto d'Otto Questo è un altro... It's tragic no no no no no Oh, oh, oh, oh, oh, Non mi sento in blocca, tu sibili, Che cosa vuoi andare? Fai o tosto? Tosto. E tosto. Ho oh, bisogno che yeah. tu <laughs> <laughs> Of Co Oh, c ⁇ No, no! Ok, più che farlo se non in questo video. Ok, adesso questo video è diventato più attenzione. Ad affamarsi. Ad ma Adesso... Ad affamarsi. Adesso... Ad affamarsi. Ad affamarsi. Cogliono, coglione coglione Oh, vabbè, tutto cosa fallo? Cosa fanno? Perché sono... Eh... Eh... Eh... Ah, sono adorito. Stai bene. Metto un po' schermo a dello metto qua Sono che se si No no stacca stacca <laughs> <Yeah>. <laughs> Un... Perché si ciò che piano? Non... E apposta. Dopo... Perché così mi. No, anche se divono per le video, perché... non si può mi niente, ok. Ora niente, non è niente. Ok, ok. non non per cosa momento di salute eh e eh, cosa fai, non scappare brutto hai no si scordare No, porca puttana. E cosa vuoi Cos'è il porco? Tu no, fare? Eh. stacca, stacca, stacca. stacca e c'era di lei, causa, la mamma, la mamma, la mamma, la mamma, qua da la tanto la mamma, cosa mamma, la la mamma, Grazie. Grazie vedete, questo è Grazie. Adesso mi eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, non so. Perché si è scoperto Wi-Fi. Vedo Wi-Fi. Ok, che? Eh, okay, prendiamo un altro. E poi vediamo prendiamo un altro. che vestiti azzurri giù e così che io la salvai e lasciamo fare io si comincia sempre la fine nelle sede estate così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 Quindi, non fai, non fai, se si è mai derivato, devo fino a Questa è un'altra, come Ok, proviamo un altro. No, è vero, ma che ma Non Era la pocca dai dai Emanuele, come potete vedere ma il I'm not sure Quello che è incazzato, quello che è il progetto. Ma non è un po' so. più importante. Il leone, intero terreno, il che per tutto per le costrette è stato semplice, è stato semplice, è stato semplice, è stato semplice, di stato semplice, che stato semplice, è stato semplice, è stato semplice, è una di femminello e facciate che di nuovo è una foto di femminello e che di nuovo è una foto di che di nuovo è una E' un'altra cosa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 Eh, credo non so Eh, però è scagomtolare. è scarica da batteria. È tanto credo. Eh, ecco quella mazza. È caricato. già ja, oggi più. Questo mm. è ma io ho mai io zio io ho io zio sono a me mm. un indirizzo Non mi che mi sono fatto mi vedere perché ci sono delle salute, se ci capisci è comunino. E ti C'è mamma! che hai Se ti devo girare, questo prende il tuo figlio. Mi sa che non esiste. Prego, un altro: tu stai in un'altra. Si, se vuoi andare questo tutto. Ma con l'immagine che ti piace tu lo. Mm. Muoviti! Eh, cosa. Eh, beh, beh. Oh no! Eeeh. Sono la svela. Ok. Dovete che devo vedere poi cazzo. Ti Eri sotto. Perché ho che eri sotto. Eh. Eh, eh, è <tri> fanno eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, la nostra notte. No. Eh? Ecco la roba. Eh? Ecco da esso. Ecco la testa. Ecco la testa. Ecco la testa. Ecco la testa. Ecco la testa. Ecco la Ave grandi segni che sono non non che va. Io devo dire che va. Io non no blue map non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 Cosa c'è? Cosa c'è? C'è Non, non c'è la tosse. C'è la tosse. C'è la tosse. 그게 진짜. 아니 진짜. 가자. 가자. Because you're going get you didn't did it. This, got going to go. call. with all of us. Sì, so sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, Non so. Ciao zitto così io, io, zitto, because eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, Dipende eh, Whatsapp uh? Devo compañerCA il caso mia cresogan Vittor in all Tu sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, ci ci Ci ci sì, però poi e Che è buona È buona è, è. Mm. Ok, andiamo a passare. Okay. Sì. Ecco un grande Cale caviso hoe Oh, oh, oh, oh, oh, le Ecco che devo fare Cosa è Cos'è? Cosa è questo? Cosa è questo? Cosa è questo? Cosa è questo? Cosa è Cosa Cosa Che è Cosa ecco quello che ho fatto il netto. E' attraverso... Whatsapp. non lo mai, vero? E cosa sono andato! Sì, siamo! Sono Sì, siamo! Aspetta, minchia... Perché cosa... Sei sì. a cure con la cosa <totipos> di me... Cosa <totipos> hai, Ventus? <totipos> Ma cosa? <totipos> Zioio, Dio Marco ma se no ti spengo il computer. Gioio. mi lo Segura mm Questa ma cosa er invento il nosso ma cosa ah. ma E grosso. Un po' di